Allora, buongiorno da Italia Zulu 4, Victor Capac attivazione sota, Monte Pelpi, 1500 circa, si parte dal Passo Colla a 950 metri e un bel sentiero per circa 5 km fino alla vetta. Salbeggiando, sono le sette e un quarto. Siamo a metà strada lago fogata questo che è una referenza del diploma laghi italiani e poi il sito è anche referenza per diploma italiano archeologico allora non è stata dura salire fino qua è il problema che la strada è una lastra di ghiaccio e ovviamente non c'è i ramponi E quindi bisogna viaggiare col culo parato. Comunque è uno spettacolo. Ok, siamo in cima, prendo fiato. Diamo un'occhiata al panorama che è uno spettacolo. Da? Ah. pizzo barigazzo il Molinatico là. Poi di là tutta la Toscana. Alé e qua si gira, si passa in Deguria. Perfetto, Italia Whisky 1, Eco Victor Uniform, 59 per il log, Italia Eco romeo 309, QSL. Golf 0 November Zanzibar Italia. Golf Zero November Zanzibar Italia, thank you my friend 5-5-5, thank you, bye bye Oscar Eco 7, Papa Hotel India. La... Roger Oscar Eco 7, Papot Hotel India, 5-9, QSL Bravo <ichan go> November Allora Whisky, Bravo November, prego avanti. Roger, many days. Good morning 49, roger, my friend, your report is 59 over 20, real 59 over 20. Thank you. Bye bye. roger eh, grazie. Ciao, arrivederci. Buona fortuna. Italia, Kilometro 2, India, Lima, Hotel. Eh, roger, Italia, chilometro 2, India, Lima, Hotel eh, 59, potentissima la modulazione. A te. Eco Alfa 2, Charlie Kilowatt X-Ray, corretto? Oscar Mike 1, America X-Ray, Oscar Mike One, America X-Ray, 5-9. Roger, Hotel Bravo 9, Messico, Kilowatt Vittoria, 5,9 reali, 5,9 reali, nome operatore Alessandro, attivazione Sota, Italia Eco Romer 309, QSL. Allora, Sierra 5-7, over. italia whisky 2 lima mike e juliet 5 9 reali anzi ci mettiamo anche il più 10 qsl delta tango. e roger manuel eco alfa 2 delta tango 5 9 qsl 5, 6, eh, sierra 5 over Allora io sento un'Italia, Kilo 2 che urla come un matto, avanti. Allora Italia, Zelanda 1, golf, delta, bravo, corretto? Roger, Roger, 59, Many, Many QRM, Many, Many QRM, sorry, my friend, bye bye 73. E <tellis> <tellis> Roger, Hotel Bravo 9, Charlie, Lima, Tango, 59, QSL. Hotel Bravo 9, Charlie, Lima, Tango, Tango. 59, 59, anche per Eco Alfa 2, Italia, Foxtrot, QSL. Oh buongiorno Valle d'Aosta, io sono su una montagna un pochettino più bassa, Italia X-Ray 1, Italia Terradio, 5-9 QSL Roger, Italia Kilo 8, Victor Radio Oscar, grazie per la pazienza, scusa ma se, se il tedesco poi mi si arrabbia mi invade l'Italia, ok, a te il cambio Allora Italia Tango 9 avanti. Italia Tango 9, io a Terzo, questo è CBV. Charlie Papa Kilo. Oh, buongiorno Italia Zulu 5 Charlie Papa Kilo, appena al di là del monte, eh? eh 59 QSL. Roger, Eco alfa 7, bravo Oscar, is correct? Allora io sento un'Italia Zelanda 5. Claudio, interrogativo? Oh, Oh, finalmente qualcosa di ascoltabile. India, uniforme 1, Oscar Papa Quebec, 5-9 reali, perfetto? Italia, Venezia 3, golf e Victoria Yankee. Ok, Italia, Venezia 3, golf e victoria Yankee, corretto? Roger, Roger, Delta Lima 8, Delta X-Ray Lima, 5-9, QSL. E Roger, Oscar, Kilo 2, Papa Delta Tango, 5-9, QSL. Alessandro, Roger, 5-9 for you, my friend, thank you, bye bye. Allora Florida 5 Japan kilo kilo 59 QSL Questa è evoluzione 59 Charlie Bravo 59 io sono Roger Oscar November 4 Charlie Bravo 59 eh? reali eh 59 reali grazie ciao buona domenica good sunday Italia Zelanda 1 Delta Mike Echo Italia Zelanda 1 Delta Mike Echo Oh porca puttana se ti ascolto, Italia Zelanda 1 Delta Mike Eco, mi sfondi, mi sfondi le smitter 59 9 più, più più 20 QSL. E Mike Zero, bravo, Oscar Bravo, QSL Italia Uniform 3, Golf Kilo Juliet. Italia Uniform 3, Golf Kilo Juliet, 59 QSL. Ok, Hotel Bravo 9, Eco Florida Giuliet, 59 anche per te, ciao! Italia Zulu 3, Zulu Tango Victor, 3, Zulu 3, Zulu 3, Zulu 3, Zulu 3, Zulu 3, Zulu 3, Zulu corretto Zulu 59 Zulu 3, Zulu 3, Zulu QSL, Sierra Papa 9, Tango Kilo Whiskey, 5-9, thank you, bye bye. Roger, Eco Alfa 2, Eco Victor Mike, 5-9, QSL. Uniform 1, Oscar, Papa, Quebec. Roger, Italia, Uniform 1, Oscar, Papa, Quebec, 5-9, QSL. 5-5 per te, grazie, buona attività, mi passi, il tuo, nominativo completo Certamente, Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, ovvero vinco quasi sempre. QSL? Italia Zulu 0, America Radio Lima, Alfa Radio Lima, Roger, Italia Zulu 0, Alfa Radio Lima, 59, QSL? Ok, già fatto. Italia 0, kilowatt hotel Yucatan. Ciao, 5,9 anche per te. Ciao. Delta Radio Yokohama. Ok, Italia Kilo 4, Delta Radio Yokohama. 5,9. Ciao, grazie. 5,9 anche per te. Buona domenica. Grazie. Buona domenica. Ciao, QRZ. Ok, Italia Kilo 5, Italia K5, bravo Charlie Mike. Bologna, Como Milano. QSL. QSL, Italia Kilo 5, bravo Charlie Mike. 5,9. QsL. QSL. allora italia 2 xilofono india papa corretto